Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Allora, nuovo video haul mini haul farmaceutico. Perché sono fatta una bella cappata in farmacia oggi, poi sono andata in un supermercato. Ma non ci importa. La farmacia, non è vero, giusto? sì, allora. Ehm, oggi mi sono truccata così come potete ben vedere non è speciale ho messo una palette della makeup revolution che è la della... aspettate un secondo se me la trovo sarebbe questa o l'altra non mi ricordo no la su palette questa qua extra spice questa che okay. ed è ok questa E come ombretto ho utilizzato uno rosa rosa cipria se non erro si sì, questo qua questo vedete questo qua no così è sprafflesciato si sì, questo allora la giornata oggi non è bene per niente nel senso che non è, non, non mi fa impazzire la giornata oggi oh, sono sporcata vabbè e niente quindi ehm... Mi sono truccata con un po' di mascara, vabbè, lo vedrete in un altro video a parte questo trucco perché tanto non lo faccio mai, vi faccio vedere i passaggi che ho fatto non è che sto lì a ritruccarmi perché poi devo fare uno scrub qui in fronte perché tanto sapete com'è la situazione, non è migliorata per niente il volto qui nel viso, cioè nel viso, nella fronte, comunque eh, appunto per questo che ho comprato i prodotti che ho intenzione di far vedere in questo acquisto in questo video acquisto allora prima di tutto ho preso il detergente che è questo qua ops detergente della VC perché ho visto da The Witch posizioni di bellezza ovvero Caterina che ha um, a, prende sempre tanti prodotti della BC, ma anche altri, non so quali, adesso non mi ricordo, vabbè. la seguo, ma ehm, non sempre, la seguo quasi sempre, ma non, proprio, non sono assidua, la, la seguo quando riesco, quando ho no, pace, non, già non si obbliga a nessuno, però, tanto per dirvi che mi piace a, me. a segui, seguirla, quindi ok, quindi, niente, ragazzi. Allora, latte detergente, micellare, min minerale, viso e occhi senza risciacquo. Dette senza risciacquo non esiste. La sciacquo sempre, comunque lo sappiamo. Idrate dona comfort. Ok. Ehm, per la pelle secca. Ok. Niente, 200 ml di prodotto. Costava 14,20 euro. Anzi, costa 14,20 euro. Per un mese di prodotto per sei mesi di Pau che è un mese sei mesi di Pau i millimetri sono 200 come potete ben vedere non si vedrà mai niente ma eccoci qui aspettate che qui chiudo cioè non chiudo abbasso un po' la luminosità vedete 200 ml di prodotto ok giusto poi visci vedete visci sì, visci. poi ho preso, eh, vi ribadisco che ho preso 16,30 di prodotto 200 ml, pur termale, un tonico, e già saprò come si usa il tonico, elimina il di trucco e impurità, sempre per pelli sensibili, da 12 mesi di pausa a volta, ecco qua, questo è quanto. Ecco qua, poi c'è anche la crema che dopo lo utilizzerò per il tonico, dopo il tonico, ovviamente. Ecco. Ehm questo l'ho pagata 16,30, questo 14,20 e eh 19,99. Mi ero in tutto per altre cose che ha preso suoi personali e anche mie, tra tutti questi prodotti e le, le medicine, abbiamo speso 50 euro in totale. Le medicine ce l'hanno passate. Diciamoci la verità: ma queste sono costate in tutto 50 euro in totale. E vabbè, ragazzi, 50 ci passano, che è una bellezza così. Quindi vabbè. quindi voi direte: come posso possibile 50 euro, euro in totale di cosmetici? Raga, se andate a prendere i cosmetici che costano tanto un occhio nella testa per fare bella un po' la pelle e levare un po' quel granule di riso che mi ritrovo sul mento sul mento scusate sulla fronte eh, non è un bel vedere e ho dovuto rimediare subito andare ai ripari con questi prodotti qui della Vichy vedete quindi senza dilungarmi di troppo ehm, questo è 75 ml il prodotto eh, no, non ci importa nulla comunque questo è per ehm, mi ricordo se a stringere i poli o che cosa, comunque per rigenerare per la pelle e farla sentire, no, vabbè, questa è... Ne... Caterina, eh, ascoltami un attimo, the Witch Posizione di bellezza, dimmi questa crema qui, te la faccio vedere così, o fai uno screen shot, quello che ti pare a te, o ferma il video e guarda che cos'è questa crema, perché io così non mi rendo conto di cosa sia, a meno che non la apro all'incontrario no, non c'è campioncino Ok, questa è la crema vedete eh? mi sembra più piccola no vabbè e invece è più grande meglio meglio così la che se la uso di più ne rimane un bel po anche sul, sul fondo sotto il fondo questo è 12 mesi no, dicevo più la consumo e ancora ne rimane quindi ne ho di tempo per consumarla, vedete che boccettone fa dovrò fare come Caterina, sì, un bel vichy grosso così ci voleva per me, perché è troppo piccolo, vedete, in confronto a questo che è più piccolo, qua in un attimo me la mangiavo, mentre questa qua più fatica a finirla, anche se non sembra così, vedete, già, e niente, quindi alla fine... Ho constatato che eh, queste, questa è la crema, quindi vi ho fatto vedere la crema. Cazzerì, dimmi qualcosa, perché eh, io non lo so questa crema cosa faccia, però pare che sia un beneficio per questo fronte qua. Questi due prodotti devono essere buoni, quindi li proverò in un altro momento a parte, in un altro video a parte. Per il momento li voglio fare off camera per assicurare che, mi facciano, che non mi facciano reazioni di nessun genere, quindi aggiornerò a breve non lo so quando perché adesso devo fare altre cose quindi un bacio e niente a posto ragazze il video termina qui è stato un video lungo ma non troppo almeno spero allora eccoci qui ragazze dunque hmm, che bello quando mi dicono che sono pallida è una cosa che è veramente orrenda ma vabbè dettagli che te l'ho detto mia nonna, quanto sei pallida in questo video, quanto sei pallida. <ride> Dio mio, che, ner che nervi! Vabbè, mia nonna posso accettare tutto lì, ma se non mi dicono altre persone non risponderò di me, perché non mi piace essere detta che sono pallida. Si sa che sono pallida, non ci bisogna come dice che me lo dicono migliaia di persone che neanche mi conoscono, vabbè, voi già li conoscete vi li conoscete da un bel pezzo. Ma c'è gente che mi dice che non che non ho un bel... vabbè, tagliamela insomma, che non sono il massimo vabbè, a parte i baffetti che vanno schifo ma ve le devo togliere qui le basette lo stesso vanno tolte qua e al lato da questa parte, da questa qui sotto, lo stesso e anche i piedi al naso, vabbè sono, delle... sono tutte da ris... ripristinare e... voi direte anche il corpo? sì, va certo vabbè niente ragazze questo era tutto solo per dirvi che eh, adesso io mm, mm, mi metto a posto queste cose ovviamente questi li apro perché vedete che c'è un sigillo non so se si percepisce che c'è un sigillo dal video comunque sì c'è un sigillo e questa cosa qui che non so se si vede o meno no non si vede non si vede si sì che si vede, no non si vede, aspettate un secondo, si sì, c'è un sigillo, vedete che c'è un sigillo, ops, sì comunque eh, già avete capito che c'è un sigillo, sembra il fantasma che ci siano comunque abbiamo capito che i sigilli ci sono, non si vedrà mai ma ragazze fidatevi, e niente ragazzi, questo era tutto, eh, tra poco io mi devo fare altri video e ci vediamo in un altro video a parte, ciao!